Ciao! Allora, benvenuti nel video dei top del mese di dicembre 2017. Allora, il primo top che vi mostro oggi è questo, che è del libro Che, ehm, la gel doccia alla verbena. È un 200 ml e costa me lo sono segnata 4,95 euro. Oltretutto, non è un punto verde, quindi si può tranquillamente trovare anche con gli sconti mensili in negozio. Allora, questo gel doccia ha un profumo fruttato, fresco, fiorito, più adatto per l'estate, devo dire. Comunque, l'ho finito adesso. E devo dire che mi è piaciuto perché comunque fa una bella schiuma, bella morbida, si sciacqua comunque facilmente, lascia un buon profumo anche durante la doccia con l'acqua calda e il vapore, oltretutto non irrita la pelle e la lascia anche idratata perché comunque dopo potresti non avere bisogno della crema. Per questo ti dico che è meglio per l'estate perché in estate non vogliamo creme dopo la doccia che vanno a appiccicare, quindi sicuramente lo ricompro con lo sconto per il periodo estivo, però anche adesso non è affatto male, e il profumo è davvero fantastico. Per il secondo top dobbiamo fare un salto indietro nel tempo, ve li ricordate questi della Miss Milky della Pupa? Ecco, questo è il latte corpo al cioccolato bianco, e l'ho trovato... E poco tempo fa il negozio in offerta a 3 euro secondo me era un fine magazzino perché me li ricordo dal quando ero giovane io quindi è tanto che ci sono e secondo me credo non li facciano più allora l'ho trovato in offerta non ho potuto resistere latte corpo al cioccolato bianco La confezione proprio a forma del latte sa di cioccolato è inutile è proprio una coccola devo dire, non guardiamo l'inci, è meglio però comunque è una coccola eh, la texture è un latte, quindi si stende bene, si assorbe molto velocemente la profumazione è coccolosa e dura comunque anche abbastanza sia sulla pelle che sui vestiti ha anche un potere idratante medio quindi, sicuramente non è la crema che vi consiglio per tutti i giorni, ma quando si vuole coccolarsi un attimo e profumare anche di qualcosa di, di dolce, perché no? È un salto indietro nel tempo e fa sempre piacere farlo. E oltretutto è anche buono, quindi promosso. Ultimo top di questo mese, ma con qualche riserva, è questa crema viso della Bottega Verde. Si chiama Goji Perfect. È trattamento viso antirug intensivo, giorno e notte, attivatore di perfezione, con pro retinolo ed estratto di goji, con fattore di protezione 15. Questo è un campioncino, ma è, la quantità non c'è neanche scritta, ma fa lo stesso. Dice di usarlo mattina e sera, ma visto che ha fattore di protezione 15, io alla sera non la uso, e usata solo di giorno, mi è durata tranquillamente più di una settimana. Mi sono segnata il prezzo che per 50 ml di prodotto è di 38,99 euro. Un po' cara devo dire. Allora, intanto cosa dire di questa crema? Mi è piaciuta la texture perché è molto leggera si assorbe molto velocemente e sulla mia pelle mista è perfetta, oltretutto dopo vado a, a truccarmi, ma non tende a lucidarmi la pelle o a delucidarmi la zona T, cioè spostarmi il trucco, quindi va bene. Però il fattore di protezione eh, lo voglio scegliere io quando applicarlo, non il fatto che è già incluso nella crema, perché ad esempio lo metterei in un fondotinta o in una BB cream a seconda se mi serve o meno se sto tutto il giorno in un ambiente chiuso non mi serve e, e oltretutto la profumazione è invadente non è che non sia buona perché alla fine è buono il profumo però è una crema viso troppo profumata e oltretutto il profumo persiste sia sulla pelle che sulle mani quindi per una crema viso mm, aspetterei un attimo peccato perché ha una buona texture e si comporta bene sulla mia pelle mista la promuovo, le do la sufficienza, ma io sinceramente non la ricomprerei per quello che vi ho detto, oltre che per il prezzo. Allora, questi erano tutti i top del mese di dicembre, fatemi sapere se avete provato qualcuno di questi palotti come vi siete trovate. Come sempre io spero di esservi stata utile e se vi è piaciuto il video mettetemi un like e iscrivetevi al canale e mi raccomando di cliccare anche sulla campanella così verrete avvisate ogni volta che carico un nuovo video e basta, la smetto di parlare alla prossima, ciao!